Grande fratello VIP, Soleil Sorghè contro il fratello di Luca Onestini. Siamo in un mondo pieno zeppo di vigliacchi. Prima di affrettarvi a trarre le vostre conclusioni, io proverei a basarmi sui fatti e guardare il mondo con occhi diversi. Oggi ho anche deciso di tralasciare la mia educazione e il mio estremo senso di privacy per mettere i puntini sulle su situazioni che mi stanno dando fastidio. Non mi appartiene assolutamente condividere lati della mia vita privata o dare giustificazioni a persone che non ne fanno parte, però forse è ora che io inizi a dare delle lezioni ad alcune persone. Così Soleil Sorghe, la fidanzata di Luna Onestini, è intervenuta su Instagram per rispondere a tutti coloro che l'hanno accusata, con foto alla mano, di aver tradito il suo fidanzato con l'extronista Marco Cartasegna, che proprio nello studio di uomini e donne aveva corteggiato. Anzitutto se l'è presa con suo cognato, Gianmarco Onestini, ovvero il fratello del suo Luca. Che è andata giù dura. Quindi ha attaccato Federica Beninca, che l'aveva criticata per l'uscita con cartasegna. Infine, mediterò per voi così che possiate iniziare ad avere una luce propria. Senza il bisogno di ricorrere al gossip per farvi nominare e senza essere costretti a comprare o elemosinare followers per cibare la vostra autostima. Senza il bisogno di tradire amici o famiglia per un po' di attenzione e cavalcare le sofferenze altrui per sentirvi, per un attimo, in potere della vostra stessa vita.